buongiorno ragazzi mi sono appena svegliata ma non c'è più nessuno ho già controllato nella camera di Vanessa e non le vedo, quindi probabilmente si sono svegliate prima di me e sono giù che mi aspettano. Adesso andiamo a vedere cosa stanno facendo così preparo anche a loro la colazione. Voi cosa avete mangiato per colazione? Oggi è il primo giorno delle vacanze di Pasqua, quindi una super colazione, Aspetta, Vanessa, Anastasia e Isabella. Non so se ve lo ricordate, sono arrivate le loro cuginette dall'Inghilterra, quindi Isabella ha dormito da noi questa sera e adesso è giù che mi aspetta per fare una buona colazione. Buongiorno! Ciao. Buongiorno! Avete dormito bene? Sì! Wow! Buongiorno amore! Ciao Isa! Ciao! Ciao cucciola Ciao! Dormito bene con la mamma? Sì. Ok. Sì. Allora, bambine, quale colazione vi aspetta Ma stamattina? Concciola! Con esatto! Bello. <ride> Dove stavi andando? Adesso vi preparo le crepe alla Nutella, contenta Isa? Eh? Va bene, poi stamattina ci aspettano un po' di commissioni da fare, ok? Dobbiamo andare... Allora, allora, A prendere i jellyfruit. I jellyfruit. Jelly ecco, dobbiamo aspettare perché arriva Amazon che mi deve consegnare ah, alcune sì. cose. Quindi non so, vediamo e Poi devo andare un attimo alla Decathlon Bambine, non urlo perché su c'è papà Io devo ancora comprare dei regalini Perché domani, di chi è il compleanno? Da da. Eh, di papà Eh, sì, di papà William E eh, quindi bisogna andare a comprare ancora qualcosina, va bene? E soprattutto me lo dovete ricordare Devo andare a ordinare la torta Per domani eh, capito, Vane? Ok, ricordatemi Remember me all okay. Ricordatemi tutto yeah. okay. Yes. Vado a farvi le crepe yes. Ok ragazzi la prima crepe è pronta Adesso preparo la seconda Poi la terza, poi la quarta Perché la mangio anch'io E poi finalmente le bambine potranno godere Di questa colazione super Ci vediamo tra pochissimo Voi ragazzi quale colazione fate quando siete in vacanza? Quando si è in vacanza si è più tranquilli si è più rilassati e si può fare Una colazione diversa dalla solita Almeno per noi Perché siamo sempre abbastanza di corsa la mattina A voi piacciono le crepe alla Nutella? Intanto la vostra mamma ve le prepara? Io spesso, perché loro ne vanno matte. Cille. è pronto? Accendete la luce, per favore. Qui Isabella. Vane. Isa, ok. Mettete lo zucchero a velo, brava Vane. Ani, questa bella. Ti sposto di qua allora, ok? Un attimino solo. Grazie Vane. Ti aiuta? Ti avvicino? Grazie, Vani vale. Ani, te la taglio io? Isa, tu sei capace a tagliare? Sì. Ok, tu? Sei no. capace? No? Vuoi che te la taglio io, preferisci? Babini. Acqua? Da bere? Acqua? No, latte. Latte? Latte, allora il sole. Ah, okay. Latte ok Lei beve no, il latte perché... di soia mm. e noi non ce l'abbiamo, no? Volta... Isabella, già finito. Wow, era buona amore? Si, sì. eh? quante volte la mangi ah, in Inghilterra la crepe? La mangi spesso? Eh, si. Sì. Sì? Tua mamma la fa? No, mm. tua mamma no. fa i pancake? Si, sì. vero? Eh, sì. Infatti, me lo diceva ieri. Tu ci sei quasi, vabbè tu sei abituata alle mie crepe eh? E cucciolina anche, vero? Ti manca Aria? La tua cuginetta, dopo andiamo da lei La, Va sore bene. la sorella parlazo, di Isabella Chi è Aria? La sorella di Isabella E eh certo, l'altra tua cuginetta, quella più piccina eh? Dopo andiamo a giocare con lei, Anni? Io faccio la mia colazione con crepe allo sciroppo d'acero Bimbe, mi è venuta in mente un'idea Ok E se oggi per pranzo andassimo al Burger King? Sì! Eh? Ok? Sì, sì. Così mangiamo fuori e poi facciamo le nostre commissioni che dobbiamo fare, va bene? Audi sì, store, okay. eccetera, eccetera. Andate. Cosa state guardando? Ah, il nostro video quando siamo andati a Scienza Land, bellissimo posto. Ok? A dopo. Ciao! Mia. Ok, ciao. ciao. Ok, Anastasia, È cambiato. Vieni qui, amore. Vieni, ok. Vai qua. Wow, guarda che bellissima. Ok, adesso la tocca. Di tocca a me, di Vanessa. Ok. Tu ti metti i pantaloni lunghi? Sì, ok. Ciao. Ehi, hey, Vanessina, ciao! Wow, che bella, vieni qui. Vai, wow, che bella, bellissima. Adesso sì, mi metti un pochino. Sì, ok, adesso tocca, eh, tocca a me. La Isa, ci sei? Io? Sì, okay. ok. Ok, a dopo va bene? Mi vado. Ok, va bene, ciao. ciao. Allora, Isa, sei pronta? Sì, sì. che bella. Ok Cosa facciamo? Mm. Hai ah, il profumo No Non lo vuoi? No No Ok, bene. okay Adesso cosa facciamo? Mm, Lavare i denti? Sì Ok, okay. Prendo lo spazzolino di dentifricio sì. Ehi okay, ragazzi Hai preso il dentifricio spazzolino Tu? Sì la viene perfetto Adesso laviamo i denti Ok, okay Apriamo Questo mio Questo è mio, il mio e questa è mia Ecca sua mia Ehi Ani Va bene va il lavaggio Ok Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Due minuti. Sì. Ok mm. vediamo un minuto ciao ciao ciao Ani Ciao Ciao Ho tutti e tre di lavarci i denti Lei intanto si è anche lavata la faccia Io invece mi sono so solo messo un po' d'acqua sulla bocca perché era piena di dentificio Ma a dopo ciao Beh, allora andiamo a pranzo al Burger King eh? Sì. fa caldissimo oggi Vanessa tu sei estiva Anastasia ma togli sì. il giubbotto fa caldo sono con me. metti l'aria Isa? Burger King Sì. andiamo vestita con sei vestita come Isabella sì. ok per pranzo sta Stiamo andando di Burger King siamo qui eccolo Burger King! Perfetto! And... Okay, Isabella? Ordiniamo in inglese? Sì. Ok? Vai avanti okay. tu? No. Ok. No. Chicken yes. Italian Things! tardissimo oggi oltretutto vero? Eh? l'abbiamo fatto un po' tardi e adesso recupereremo mangiando i nostri panini guardate. anzi io ho preso l'insalata guardate mi sa che sono quelli là? guarda ciao là. ciao, ciao. 9,7,3 ah si? Sì? è il nostro sì. ordine? si sì. sta arrivando? anzi no ho detto 9,7,5 ecco mm. e quindi non è il nostro mm. ordine quanta 9, fame 5. hai? allora com'è? 9,7,3 si sì. 9, 7, 3. Sì, ma no, sono quelli e quello lì Ha ragione Vanessa, Vane, hai visto che ci sono i due Happy 1000 e quello. Però non è mai neanche uscito il numero, quindi a intuito pensiamo sia quello. Mi aiutate a andare a prendere tutti i menù? Sì, Ce la fai tu, Isa? Sì, la terricamera, un attimo, i attimo, giri? Ok Cosa hai fatto? attimo, cosa ha fatto? Guarda. Finalmente la mia insalata super buona. Tu bevi acqua? Buon appetito. Buon appetito. Tasia, non hai mangiato niente? Il toast lo abbiamo mangiato noi, le patatine sono lì e stai mangiando solo il dolce. Quindi, ascoltami bene, questa è stata la prima e l'ultima volta in cui ti ho portata a mangiare qua. Va bene? Non ti porterò mai più. Porterò solo Vanessa e, a, e Isabella e Aria, poverina, che sarebbe... Sarebbe venuta volentieri. Ah, ma che cos'è? Che giochino è? Quella del Mirà. Che bello! E che cosa sarebbe, scusa? È il personaggino della Miraculous Ah, e dove si può trasformare? Ah, si trasforma in questo personaggio? Che personaggio è? Una lumaca? È una cucinella Lei va dentro al personaggio e si trasforma. Ah, ok. Mamma noi, ecco allora intanto spostiamo i capelli dagli occhi perché non so più nemmeno che faccia tu hai non riesci ad aprirlo? e allora non lo mangi dai cosa ci vuole ad aprirlo? tira qui non ce la faccio Chi mi so passato mi pre! mi pre! cosa stai facendo? in questo posto si sente solo la tua voce mangiare mm. eh sì oggi siete state fortunate avete mangiato le crepe alla Nutella Burger King perché questa è la nostra morning routine con Isabella da domani si ritorna alla normalità no ma Isabella deve ancora domani? sì Confermo di papà! Non urlare amore, sì è vero. infatti dopo andiamo a comprare qualcosina per il papà, ok? Io non lo so. Cosa? Non me lo dico. E mi arrendo, non me <ride> ne va, e me ne va, dove mi vai? Dove vai? E lasciate un bel like a questo video! Ciao!